Ciao a tutti, l'argomento di questo video è il volume. Innanzitutto, che cos'è il volume? Il volume è lo spazio occupato da un corpo. In questo video arriveremo a capire come misurarlo. Prendiamo questo bicchiere per esempio. Come possiamo capire il suo volume? Potremmo scegliere un contenitore più piccolo e vedere in quante volte questo contenitore riesce a riempire il bicchiere. Che materiale possiamo utilizzare? Potremmo pensare, per esempio, di utilizzare dei fagioli. Osserviamo però che rimane un sacco di spazio tra i fagioli e quindi non riempiono bene il bicchiere. Quindi i fagioli non vanno benissimo. Possiamo allora provare a riempire il bicchiere con della sabbia. Anche la sabbia non va benissimo, perché osserviamo che in base a quanto viene pressata occupa uno spazio diverso sul bicchiere e quindi non va bene. Decidiamo quindi di utilizzare l'acqua, che è un materiale che rientra alla perfezione del bicchiere. Abbiamo visto quindi che i liquidi riempiono la perfezione il contenitore. Questo ci porta all'idea di capacità, che sarebbe quindi la quantità di liquido che un contenitore può contenere. Vediamo ora in quante volte questa tazzina può riempire la vaschetta e in quante volte questo bicchierino può riempire il bicchiere. Abbiamo visto quindi che sono servite 5 tazzine per riempire la vaschetta e 2 bicchierini per riempire il bicchiere. Ma come capiamo ora quale contenitore ha la capacità maggiore? Potremmo farlo se avessimo utilizzato lo stesso contenitore per riempire entrambi. Questo è quello che facciamo tutti i giorni quando utilizziamo il litro per comunicare il volume di un oggetto o la capacità di una bottiglia o di un barattolo. Che cos'è il litro? Il litro è il volume di un cubo, il cui spigolo misura un decimetro, ossia è un decimetro cubo. Ci poniamo ora il problema di costruire un contenitore graduato, ossia un contenitore con delle tacche che segnalano il volume contenuto. Per fare questo cosa facciamo? Partiamo da una bottiglia di un litro d'acqua e la suddividiamo in parti uguali in 10 bicchieri. In questo modo ogni bicchiere conterrà un decilitro, ossia un decimo di litro. Quindi verseremo un bicchiere alla volta nel contenitore graduato, segnando con una tacca dopo ogni volta. Abbiamo quindi capito come costruire un cilindro graduato al decilitro. Si può partire da un cubo di spigolo un decimetro per costruire il litro e quindi suddividere il suo contenuto in 10 bicchieri. Avremmo potuto suddividerlo in 100 o 1000 bicchieri per avere un risultato ancora più preciso. A questo punto quindi è facile misurare la capacità di un contenitore. Se prendiamo per esempio il bicchiere di prima e lo riempiamo, e versiamo il suo contenuto nel cilindro scopriamo che dal momento che arriva fino alla seconda tacca la capienza di questo bicchiere è 2 decilitri vediamo ora come possiamo sfruttare quanto fatto finora per misurare il volume di un oggetto osserviamo che se immergiamo questa moneta che occupa poco spazio nel contenitore il livello sale di pochissimo Invece, immergendo un, un oggetto più grande, il livello sale di più. Appunto, possiamo quindi misurare il volume di un oggetto facendo la differenza tra il livello raggiunto dopo l'immersione rispetto al livello iniziale. Concludiamo con un'osservazione sul nostro bicchiere. Abbiamo visto che ha una capacità di 2 decilitri, però anche lui occupa uno spazio e quindi anche lui ha un volume, sebbene sarà molto piccolo, poiché la plastica cui è fatto è molto sottile.